musica sei, perché triste l'ascolti. Dolcezza vuol dolcezza, gioia gioia. Perché ami quello a cui ti rivolti e hai piacere di ciò che ti annoia? Se un accordo fatto accortamente di suoni uniti sembra importunarti, è perché ti rimbrotta, dolcemente, di ridurre in assolo le tue parti. Senti la corda. Che sposa felice vibra con altre, concorde, serena. Son come padre, figlio e genitrice che cantano insieme a voce piena. E la canzone, molte parti in uno, ti dice «Solo, non sarai nessuno».